Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo della titolatrice di live. Allora, live eccolo qui Sulla sezione contenitore del progetto facciamo aggiungi clip titolo E mettiamo un po' di testo Ok Lo mettiamo centrato E' centrato anche nella... Ehm, video facciamo ok questo è da un titolo che eh, equivale a uno spezzone di un video se faccio play con la barra spettatrice oh oh, il testo è fisso sta fermo lì e sta centrale allora per avere il testo che si muove di nuovo doppio clic nel eh, titolo dentro il contenitore del progetto andiamo in animazione e premiamo su modifica inizio all'inizio allora, all lo mettiamo qua sotto e la fine la mettiamo qua sopra cioè, appena fuori il video va messo sia l'inizio che la fine ricordatevi inizio sotto, fine sopra risultato eccolo qui questo è un modo per fare eh, i titoli di coda allora avete visto come partono dall'alto e vanno verso il basso invece nei titoli di coda dei film funzionano esattamente il contrario quindi si fa modifica inizio si mette su modifica fine si mette giù ok e questo magnifico testo di prova eccolo qua viene visto esattamente eh, come dei titoli di coda poi volendo andando nell'angolo in alto a sinistra e trascinando un po si può fare una sfumatura e anche nell'angolo in alto a destra di questo video si fa un minimo di sfumatura quindi il video non parte subito hai avuto un minimo di sfumatura all'inizio e l'avrà anche alla fine ok poi sotto potete metterci tutto l'audio che volete e fare un video più carino adesso io sto solo parlando della titolatrice cancelliamo questo e vediamo un altro tipo di titoli aggiungi i titoli però questa volta metterò il titolo tutto in una sola riga quindi adesso lo sposto ok, testo di prova ok potrei mettere tutto il testo che mi va allora mettiamo che faccio così e faccio qui tutte le ore e faccio centrato e lo metto tutto in basso ok, ho un video che sfora e sta lì adesso usiamo l'animazione inizio lo mettiamo all'inizio dove c'è la scritta testo primo, primo testo di prova e modifica fine lo mettiamo di qua ok il risultato di questa nuova titolatrice adesso mh, non ricordo quale delle due dovrebbe essere il secondo Sì, eccolo qua, vediamo come funziona Si sta muovendo il testo Sembra molto simile a quello dei eh, telegiornali dove c'è la scritta sotto che passa Nel frattempo che sta vedendo un reportage Sotto ci sono le anteprime delle notizie di tutti i, del telegiornale del giorno Ok allora questi sono i due modi che si utilizzano di più per fare dei titoli eh, che si muovono diciamo. Per questo video tutorial è tutto.